Ciao ragazzi, bentornati da un po' che non ci vediamo, scusate la lunga assenza ma eh, fortunatamente sto lavorando tanto quest'estate, non ho veramente avuto eh, proprio tempo, materiale per fare video o altre cose, eh, oggi però faccio un'eccezione, anche perché ho trovato una mezza giornata libera, fortunatamente, e volevo eh, non fare una, eh, diciamo, eh, una, una presentazione eh, o roba simile, perché non sono un grado, ma volevo solo... Eh, mostrarvi eh, il mio ultimo acquisto che è uno forse dei, dei più azzeccati degli ultimi anni che è una delle mie prime eh, pedaliere multi effetto come qualcuno avrà eh, visto qualche giorno fa ehm, che è la zoom b6 che ho preso perché eh, conoscevo già la zoom la b2 se non mi ricordo male che avevo tantissimi anni fa e mi ci trovai bene eh, ovviamente ci sono anche altri prodotti che eh, non lo so, ma forse sono anche, diciamo, più, più adatti per determinate situazioni. Nel mio caso ha ah, tutto quello che mi serve e, tra l'altro, mi sembra veramente un, un oggetto completo e fatto bene. Eh, allora, tra, una delle cose che a me eh, piace di più, per ora, per quanto poco ancora l'ho utilizzata, è eh, lo schermo. Eh, ovviamente touch, quindi si, si può aggeggiare con quel ditino e soprattutto si legge bene, molto chiaro, molto semplice e intuitiva. Allora, perché ho preso questa? Perché, eh, a parte come vi dicevo, che conosco la zoom, mi ha colpito eh, qualche elemento in particolare, come ad esempio eh, questa parte qui, diciamo che sono due ingressi per due strumenti diversi. Quindi, nel mio caso ad esempio, quando uso eh, basso e contrabbasso elettrico, in uno inserisco tutta la mia catena, eh, quello che è, di, di tutti i bassi, fretless, fretted, eccetera, e nell'altro ci metto il contrabbasso elettrico. Mi faccio le mie regolazioni, eh, le salvo e poi con un semplice switch. Passo da uno strumento all'altro, questo per me è già un capolavoro eh, clamoroso. Seconda cosa: ovviamente ci si può attaccare chi suona basso e chitarra, chi suona basso, botte ci attacco il sintetizzatore, eccetera. Seconda cosa: mi si è bruciato un mesetto fa l'accordatore della TC Electronic purtroppo per una pioggia abbastanza forte. E quindi avrei comunque dovuto spendere dei soldi per riacquistarlo qui ce n'è uno integrato che praticamente eh, mi sembra veramente mh, molto molto ben calibrato eh, tra l'altro ha più possibilità eh, di, di regolazione ora io ancora questo non l'ho visto quindi passo oltre però eh, è comodo ovviamente anche perché eh, premendo si interrompe diciamo il suono e in situazioni live per accordare è il top eh, poi diciamo questa è più o meno la schermata che eh, appare quando si accende la prima volta ovviamente c'è una, eh, una patch spero si dica così a caso sì. e, ehm, e vi volevo far vedere le principali eh, caratteristiche. Allora, qui abbiamo il bypass, che sarebbe eh, un pulsante che, appunto, bypassa gli effetti o bypassa tutto, quindi anche preamp, eh, regolazioni varie, equalizzazioni, eccetera. Qui abbiamo quattro tipi di DI, AI, sono chiamate, ora io non sono molto ferrato in materia, eh, pensavo fossero più preamp, però l'hanno chiamate DI, AI, sono due... Eh, valvolari, vedete e due eh, solid state. Altrimenti eh, elimino questa, eh, questa cosa della DA e vado eh, diretto, vado oltre. Allora, eh, questa parte qui. Eh, si seleziona quello che vogliamo modificare o utilizzare ad esempio c'è un'altra cosa molto bella molto eh, ben fatta diciamo che è la loop station non so quanti di voi la utilizzano l'hanno utilizzata eh, in passato ma io avevo eh, quella rossa il pedalino rosso però mi viene in mente il modello eh, che pagai un tanto diciamo tanto e qui ce l'ho eh, integrata e funziona da dio. Ora non, non, non ho tempo per provarla, vado un attimo avanti, però l'ha veramente fatta bene, ha eh, tanta memoria, è possibile espanderla, eccetera, eccetera. Eh, poi, memory, non mi ricordo ancora cos'è. Eh, e qui, qui magari molti di voi sono più ferrati, ci sono i bank credo si dica bank eh, che sono gruppi praticamente di effetti di 4 o 5 effetti mi sembra quindi con questi due pedali io passo da eh, diciamo da un bank all'altro sono, sono divisi eh, per amplificatori qui c'è LEGENDS eh, stili musicali eccetera quindi vedete passo da di 4 a un quarto mentre i pedali del, delle patch vanno di uno in uno. Ovviamente tutto è, è modificabile, tutto è, ad esempio, se la 1 lo voglio sull'80, è tutto spostabile, eccetera, eccetera. E andiamo a vedere un po' le caratteristiche un po' più dettagliate, diciamo. E allora, qui si apre il menu, che, come vi dicevo prima è molto eh, intuitivo vedete ci sono tutte le regolazioni eh, per modificare gli effetti modificare le patch l'ordine degli effetti eh, c'è anche una cosa molto utile per studiare che sono i loop di batteria eh, ci sono anche eh, c'è la possibilità di importare eh, delle patch e tante altre cosine interessanti eh, sì, qui si regola l'uscita, l'equalizzazione il volume generale qui, oltretutto, in più c'è eh, una specie di master, un volume generale diciamo. eh, si può utilizzare come scheda audio eh, come sto facendo praticamente io, anche se ora devo entrare in questa, però eh, con l'usb si va direttamente nel computer quello che è e anche quella funziona benissimo allora torno indietro faccio vedere come si fa eh, anzi quali sono diciamo gli effetti disponibili diciamo aggiungi effetto e abbiamo tutta la lista dei de tipi di, di, di effetti eccetera che ci sono Divisi, vedete, reverberi, pedali, eh, delay, eh, amplificatori, casse, eh, eccetera, preamp, distorsori, eh, ovviamente entrando nelle varie categorie. Eh, sono, hanno dei nomi che comunque si capisce eh, un po' cosa vanno a imitare, ad esempio il bass. O.D uno dei distorsori, cioè un simulatore di uno dei distorsori più famosi, eh, poi ci sono i fuzz, fuzz, fuzz <ride> eh, eccetera, poi un'altra cosa che ho trovato eh, molto utile sono appunto eh, i simulatori di amplificazioni, amplificatori, cioè, eh, vedete, Ampeg sarebbe eh, AG. Questo potrebbe essere eh, Trace Elliott, Lacoustic 370, eh, Mark Base. Hanno un po' dei nomi eh, credo inventati, ma che fanno capire un po' quali sono i, i legittimi eh, amplificatori veri a cui fanno riferimento. Poi ci sono cabinet. Quindi altri simulatori di, di casse, di amplificatori, anche qui divisi per modelli, diciamo l'acoustic 1x18, 3xElliot 4x10, Macbass 2x8, Twitter, eh, ora questi ancora non li ho utilizzati, eh, modulation, tremolo, phase, un sacco di, di roba interessante, chorus, tutta roba che mi dovevo portare con pedali eh, separati e qui ho eh, tutto, diciamo. Allora vi faccio vedere come si modifica. Mettiamo un, un chorus, a caso. Qui c'è tutte le eh, varie regolazioni dell'effetto. Si può mettere che salva automatico o okay, che... Eh, se, volete, se preferite salvare voi manualmente poi da qui si torna nella schermata gener generale che ci dice quali pedali abbiamo messo in questa determinata perch e con questo pulsantino si decide con quali eh, pulsanti diciamo chiamiamoli così si va a eh, selezionare, accendere in poche parole o spengere un determinato effetto. Vedete, si illumina ovviamente, come dicevo ci sono milioni di regolazioni, di possibilità eh, sonore, eh, andiamo a provare qualche effettino, andiamo a vedere quelle un pochino più interessanti, ecco questo è un chiaro riferimento secondo me a jazz c'è un chorus delle regolazioni che risaltano gli armonici insomma. Secondo me sta per Marcus, non so se si può dire, però abbastanza indicato per lo slab. Ci sono una frana. Anche questo è un chiaro riferimento a un gruppo molto bello. Avrete capito meglio di me. E ci sono questi simpaticissimi effetti. Che a me piacciono. Tanto. Mi ricorda molto le molli quando iniziano a, a parlare non si fermano più. il Ora provate tutti, ci starete 6 ore Se vi piace più la chitarra ma avete sbagliato, avete comprato un bus Più o meno <ride> Credo sia più da fretta, scriviamo sì, no, un attimo. No. patch punto per il fretis, dove ho messo questo ZNL che mi leva un po' di rumore quando ce n'è e non cambia il suono, quindi mi fa molto comodo un live, poi un boost per i soli, un reverbero e un chorus. molto quando appunto sono freddes live allora ragazzi questo più o meno è quello che eh, avevo da dirvi anche se probabilmente sono scordato qualcosa quindi se avete altre domande e curiosità che magari avete anche intenzione di acquistarla, io sono ben lieto, soprattutto tra un paio di settimanette, di rispondere a tutti nel modo più eh, comprensibile possibile, anche se vi ricordo che io sono quello che con le parole non è molto ferrato, però cerco di essere sempre semplice. Un saluto a tutti quelli che mi hanno seguito negli ultimi mesi ne, ne, ne, l'anno scorso eccetera tutti quelli che comprano hanno comprato i miei libri eh, tra l'altro ho pubblicato da pochi giorni una raccolta di 60 trascrizioni di Flea sì, la, la notte quando finisco di suonare metto a fare trascrizioni che trovate sempre sul mio sito www.igorsad.com ci vediamo tra pochi eh, tra pochi momenti diciamo siamo all'isgoccio di del, del, del Restivo, e poi riprenderemo con un po' di video con tante novità, eccetera. Un grande abbraccio a tutti e alla prossima!